2 3 4 5 Cerca la mamma, cerca la mamma Ciao, mi stai trovato, Lì devi contare mamma, lì devi contare Vai Vado e papà? Il papà deve contare? E la mamma si nasconde? Ok, si nasconde con la vitto? Aspetta, diciamo. grazie voglio dire